bene ragazzi allora di cosa parleremo oggi rapidamente stato legittimo dell'immobile ok tra permesse planimetrie catastali è il titolo di questo webinar naturalmente che siate sulla piattaforma webinar o che siate su facebook potete interagire e chiaramente e dovete darmi tempo di vedere la doppia chat ok vi assicuro che non è facile allora allora bene se mi sentite mi fa piacere significa che abbiamo settato tutto oggi parleremo di eh, per sommi capi legittimazione urbanistica la definizione dello stato legittimo immobiliare il passaggio della compravendita e pratiche edilizie onere di provare lo stato legittimo le planimetrie catastali raffiguranti lo stato edificato e questo è il in particolare il punto di arrivo ok è, è il punto nodale in più eh, il valore probatorio indiziario delle planimetrie catastali ok allora dai ragazzi vedo che qui è, è quasi esaurito tutto per non dire che è esaurito vedo che c'è ancora qualcuno in, in, in arrivo bene allora perché mi dite mi sentite a tratti non sentite sì che mi dite eh, sta funzionando eh? allora naturalmente fatemi sapere se ci fossero dei problemi tecnici Vi dico anche un'altra cosa in questi giorni siamo tutti a casa eh, le reti infrastrutturali sono sotto pressione quindi è possibile che il problema non sia la trasmissione ma sia la vostra connessione potete farla anche da cellulare eh, per cui eh, nessun problema potete potete vederlo qualunque da qualunque parte metteremo questa registrazione bene cominciamo con una domanda a ah, un'altra cosa se siete su facebook o su altre piattaforme potete condividere questo video anche in tempo reale oppure dopo quando sarà pubblicata la registrazione cominciamo con una domanda eh? la domanda dalle 100 pistole la legittimazione urbanistica è un qualcosa che è codificato dalla normativa in forma espressa cioè eh, si trova una legge un articolo di legge un qualcosa che ci dice, ci dà una definizione di legittimazione urbanistica. Allora eh, un minuto per rispondere, eh, scrivete nella chat sì oppure no e poi vi rispondiamo. Ok, allora sotto con i commenti, eh, vi rifò la domanda: la legittimazione urbanistica è una materia che è codificata dalla normativa in forma espressa oppure no? Vediamo cosa rispondono da, da Facebook, Roberto, tutto legittimo. Eh, Ga eh, Gabriella, Alessandro, siete tanti eh? anche qui. Devo dire, siete tanti. Ok, allora vedo che rispondete. Sì, diciamo cosa rispondete. Allora, no, nonni, eh, siamo costretti ad asseverare. Eh, no, ok, allora la risposta è, è la seguente. E non è né sì né no, era una domanda tra bocchetto, lo so. Eh, eh, perché? Diamo anche una risposta del perché. Non è scritto nel testo unico tutta la questione della uh, legittimazione urbanistica. Attenzione, non ho parlato di commerciabilità, ho parlato di legittimazione urbanistica che vediamo tra pochino di cosa si tratta, ok? Eh, Forse è scritto nelle leggi regionali, c'è stato magari anche, vi dico, l'esperienza toscana, c'è stato un momento in cui aveva cercato di fare una sorta di spiacque collante 67, ma ahimè è stata colpita puntualmente in corte costituzionale. Ma ecco il ni ce lo ritroviamo dalla finestra questo problema, ed è scritto nella modulistica unificata approvata a livello nazionale prima e poi a livello regionale guardiamolo nel dettaglio allora eh, eccola qua quante volte avete visto nello specchietto delle scia dei permessi di costruire questa, mh, questa parte nella modulistica trovate soprattutto nella parte di eh, asseverazione o nel modulo generale ora non ricordo bene ma trovate questo specchiettino ecco eh, si trova e dà enormi responsabilità ok eh, Perché? E soprattutto allora perché rispondere Ni alla domanda di prima? Perché questa modulistica unificata è un qualcosa che è stato eh, emanato in forza delle riforme Madia, decreto Scia 1, decreto Scia 2, ve le ricordate, no? Quindi anche la modulistica unificata è stata fatta in forza dei provvedimenti normativi, in più le leggi regionali che hanno recepito e raccordato con modifiche e anche aggiornato successivamente eh, le proprie modulistiche in materia edilizia su app e ambiente eh, eh, sono valide a tutti gli effetti di legge perché sono appunto emanate per forza di legge allora un minimo di valore ce l'hanno certo che ce l'hanno allora eh, vedo da facebook che siete abbastanza in fibrillazione mi fa piacere bene allora domanda per entrambi per chi è nello webinar e chi è per facebook per quanto riguarda allora la legittimazione urbanistica avete fatto caso qui che c'è questa freccettina che ci dice a noi tecnici eh, soprattutto anche ai proprietari lo chiede eh, le opere riguardano l'organismo edilizio esistente quindi a meno che non si parli di nuove costruzioni ma se si parla di eh, costruzioni esistenti lo stato attuale risulta due punti, o pienamente conforme oppure se è in difformità mi devi dire a cosa. Allora, già il fatto che io ti debba dichiarare se è in difformità tanto vale aspettarsi il giorno dopo l'ordinanza di demolizione e tanto vale presentare subito la sanatoria, non ha senso dichiarare e asseverare che c'è una difformità da questo punto di vista, a meno che... ecco questo è per spiegare, ci sono dei moduli che sono appunto in sanatoria, ci sono molte regioni che hanno il modulo anche di permesso di costruire in, eh, come dire, in sanatoria, eh, oppure la scia in sanatoria, ci sono alcune regioni che hanno adattato, aggiungendo la casellina da sbarrare, ora, la Toscana non ce l'aveva, l'ha recepito da un paio di mesi la scia in sanatoria, quindi si può ottenere domandare la sanatoria dicendo da subito qual è la difformità o rispetto a cosa è difforme ecco questo era un po eh, come dire un, un tranellino ovviamente se uno non ha da fare una sanatoria però deve presentare la pratica edilizia signori, fate fate attenzione perché o è difforme tanto vale presentare la relativa pratica di regolarizzazione oppure Dovete dichiarare che è pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente elenco delle pratiche edilizie, quindi permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, vecchi articoli 26, C, la dia la Scia, tutte. Si fa prima a le tutte. Eh, vedete bene che i, i, questa casellina qui ci dice è pienamente conforme, e allora vedete che ci obbliga a noi tecnici, a noi professionisti. A, come dire a, a, a dover dichiarare tutto? Allora qualcuno mi dice: Continua a sentirti malissimo, siete sicuri? Perché io qui non lo so, eh, deve alzare il volume, deve abbassare. Fatemi sapere eh, per il volume. Perché allora Monica mi dice: Si sente bene? Io credo, vedo che se, i sistemi non mi segnalano nulla. Allora, se mi sentite male fatemi sapere perché, perché il volume mi sembra sia a tutta, è al massimo volume, ok? Forse è un problema della vostra rete, mi dispiace, ma eh, da questo punto di vista credo sia più un problema di saturazione della rete locale. Se avete difficoltà, venite sul mio profilo Facebook, la, la diretta sta andando lì, ok? Eh, qui vedo, continuate anche a chiedere amicizie, io vi abilito, nessun problema. Bene, andiamo avanti. Dicevamo, prossima slide. Chiaramente c'è una definizione di uno Stato legittimo immobiliare? No, abbiamo detto che, eh, anzi abbiamo detto ni, ma lo dobbiamo ricavare da, eh, dalla giurisprudenza. Eh. Io nel mio libro Ante 67 l'ho curato in questo modo. Uh, è l'insieme di tutti i titoli abilitativi e pratiche urbanistiche edilizie relative all'immobile, cioè è la somma di tutti i per scia, sci, la concessione. Passato qualcuno di voi può fare giustamente l'obiezione: sì, ok, ma per tutte quelle compiute in epoca, zone non soggette all'obbligo di licenza edilizia a suo tempo, cioè il famoso ante 67, ma non solo. Io aggiungo anche ma. Tutte, tutti gli interventi le opere che sono state compiuti negli ultimi anni con l'edilizia libera anche loro comunque entrano a far parte senza diciamo senza il titolo senza il pezzo di carta nella configurazione dello stato legittimo quindi c'è da porsi anche quest'altro tipo di, di aspetto che non è proprio indifferente eh. io non lo prenderei sotto gamba anche perché eh, che presenteremo le pratiche edilizie o che presenteremo le future come dire le future eh, pratiche per fare i passaggi di proprietà chiaramente eh, ci dobbiamo porre il problema ci dobbiamo porre il problema perché poi chi verrà dopo dovrà avrà l'ingrato compito di dover ricostruire un pochettino il quadro della situazione tenendo conto anche dell'edilizia libera perché bisogna tener conto dell'edilizia libera perché il problema dell'edilizia libera quella del glossario no se andate a vedere sul mio canale youtube eh, ci ho fatto più di un video sulla questione del glossario il problema è che bisognerà porsi con eh, un occhio critico un futuro nel fare le verifiche da questo punto di vista mi spiego meglio. Eh, cambieranno le norme cambieranno cambieranno perché ci rendiamo conto eh, che dovremo ricostruire e verificare quando e come eh, sono state fatte certe opere in funzione dei vincoli per esempio cioè io penso ai vincoli paesaggistici che secondo me non, non sarà un qualcosa da, da prendere sotto gamba Mm, ci avete pensato anche voi che tra qualche anno saremo costretti a fare le verifiche da questo punto di vista eh, a fare le verifiche e vedere tutti gli spazi tutti i luoghi dell'oggetto dell dell'immobile se e come sono state costruite se, eh, se sono state costruite in regime di edilizia libera perché la questione dell'ante 67 se ci pensate bene era una specie di edilizia libera in certe zone, in certi comuni dove c'erano certi strumenti e dove certe aree non erano disciplinate, e, e presente si ripresenterà un problema simile per dover attestare o comprovare che certe opere sono state compiute in certe zone, su certi immobili, a certe epoche. Non ci aspetta proprio un lavoro tanto semplice anche sull'edilizia libera, quindi l'invito e il consiglio che voglio dare è quello di fare molta attenzione anche da questo punto di vista ok allora fabiana mi dice da facebook che l'audio è perfetto e allora eh, sì, ragazzi eh, evidentemente ci sono sovraccarichi di rete visto la situazione allora bene andiamo avanti andiamo avanti e arriviamo al momento topico eh, al magic moment il passaggio della compravendita e le pratiche edilizie il passaggio di, di proprietà è un momento molto speciale, speciale per vari motivi. Uno, l'immobile passa da un soggetto a un altro, quindi un venditore trasferisce al compratore. Eh, ci sono anche altri sistemi di passaggio di proprietà, ci sono anche le esecuzioni immobiliari. So che molti di voi fatemelo sapere se, se siete CTU. Eh, quindi anche voi mi potete testimoniare che questi aspetti non sono solo nell'atto di compravendita dal notaio, ma in tutte le forme di legge di trasferimento immobiliare. Ok? Bene eh, l'acquirente non conosce la storia dell edilizia dell'immobile, mm, cosa intendo dire? Soprattutto sull'edilizia storica. Sull'edilizia storica. Eh, chi lo sa, eh, se non quella persona che l'ha avuto in proprietà per decenni, se il bagno è stato fatto eh, negli anni 60 e non negli anni 40, chissà quando è stata messa quella longarina per rinforzare il tetto, ora sto dicendo proprio eh, ABC, però eh, sono dettagli che poi fanno la differenza nel verificare la configurazione della conformità dell'immobile l'acquirente non è informato ed è ignorante da questo punto di vista. Questo è un altro punto passaggio che eh, è, una, è una riflessione che intendo condividere, cioè tra venditore e compratore nel nostro panorama attuale il eh, più debole o quello che merita maggior tutela, maggiore attenzione è appunto l'acquirente, perché l'acquirente ha di partenza meno informazioni del venditore. E il venditore magari anche qui un po' per fare processo alle intenzioni, un po' per esperienza. Il venditore può essere nella posizione, nell'interesse di eh, sottacere certe informazioni piuttosto che evidenziarle, no? Eh, un, una, un aspetto banale, no? Si parla spesso di home staging. Nell'home staging magari eh, si cerca di obliterare, no? <ride> di glissare certi problemi, che ne so. Eh, muffe che si possano formare su certe porzioni oppure non so l'umidità di risalita no delle anche piccole sfarinature delle finiture degli intonaci ecco in, in questo passaggio l'acquirente è un pochino più repentaglio di non conoscere questi problemi che invece il venditore eh, magari è a conoscenza altra cosa non esiste fascicolo di fabbricato quindi io non so, testimoniatemi voi, testimoniatemi voi dalle varie parti d'Italia quanto sia facile fare un semplice eh, accesso agli atti. Ok. Ora, per gli amici di Facebook, eh, vi chiedo una cortesia: se potete condividere questo video, perché vedo che in parecchi stanno chiedendo l'amicizia, così anche gli altri possano accedere, tanto in modalità pubblica, eh, quindi non c'è bisogno di accedere alla mia alla mia mio profilo allora da siena accesso agli atti tempo medio 30 giorni purtroppo sono a conoscenza che ci sono alcuni comuni d'italia sia di grandi città sia anche di piccoli comuni in cui l'accesso agli atti slitta anche ben oltre il termine massimo di 30 giorni previsto dalla normativa anche, anche mesi ed è brutto firenze diciamo siamo abituati bene perché si va anche in tre giorni, si va con la pennetta e ci danno un sacco di. di tutti i documenti sono già stati digitalizzati. Ma è l'eccezione per cui nel momento attuale, non essendo esistente il fascicolo e fabbricato, tutte le informazioni sono eh, cartacee da reperire negli archivi. Magari sono immobili risalenti, perché qui noi si sta parlando, siamo portati abituati a parlare di immobili recenti no recenti periferie per recenti intendo dopo la legge ponte ecco quindi diciamo gli immobili eh, come dire del cinquantennio ma ricordiamoci noi abbiamo un'edilizia storica molto importante abbiamo una bella fetta di patrimonio immobiliare costruito dal 42 o dal dopoguerra fino al 67 ma anche al 70 cioè fino a quando non si sono cominciati a vedere le prime norme anzi l'inizio del giro di vite delle norme antisismiche strutturali quindi si è costruito tanto in, in quei 25 anni dalla legge fondamentale no la famosa 1150 ok eh, altra domanda che vi faccio allora eh, vedo che in tanti mi state dicendo eh sì eh, da livorno quando parla loro ora Daniele va bene lo so diciamo c'è anche questo tipo di problema, chiaramente l'aspetto che vi voglio domandare è fascicolo, il fascicolo è fabbricato, è appunto inesistente. Vi domando anche in che condizioni sono i registri, gli elenchi delle licenze, concessioni, pratiche tutte un nome storie a elencare. Eh, spesso si va nei comuni e si trova dei, dei libroni, dei registri e non sono neanche in buono stato. Ecco, sono delle copie rispetto agli originali degli archivi storici. Magari non sono compilati o inventariati bene, c'è anche questo problema. Abbiamo e ci dobbiamo scontrare con questo tipo di incognite. Il consiglio, però, che voglio dare è quello di fare opportune ricerche incrociando i dati, va bene? Incrociando dati quali? Quelli degli atti notarili, Mh, credetemi, servano e sono molto ma molto utili, eh? perlomeno per situazioni critiche, sono essenziali, fanno la differenza. Bene, allora i registri comunali sono a pezzi in quella cartacea, lo so. In alcuni comuni sono online i registri, gli elenchi. Sì, esatto. Io perlomeno dalla Toscana vi posso testimoniare che comunque tanti comuni hanno almeno digitalizzato gli elenchi, quindi non si va a fare le ricerche. Io quando iniziai a fare il tirocinio 25 anni fa come geometra, eh, era il lavoro sporco quello di andare a cercare tutta. L'elenco delle pratiche edilizie, delle licenze e a volte quando era in dubbio ci toccava andare direttamente agli archivi storici dei comuni okay? e guardare le, le pratiche messe in, in filze. Non era proprio un, un bel un lavoro tanto semplice. Poi in passato. Le, le licenze venivano chieste non dal proprietario ma magari dal costruttore quindi c'era un'attenzione un modo una prassi completamente diversa rispetto a oggi più easy se mi passate il termine ok allora continuiamo bene andiamo avanti prossima slide E la domanda delle 100 pistole anche questa a chi spetta l'onere di provare lo stato legittimo hmm, un principio che viene dalla giurisprudenza, perché anche qui la normativa è un po', come dire, sottaci da, que da questo punto di vista. Bene, il proprietario deve provare la sussistenza dei presupposti, dei requisiti comprovanti l'epoca e l'ultimazione delle opere. Epoca, quindi una datazione, un momento, quindi in quell'anno, in, quel, in, quel, in quel periodo ma anche l'ultimazione delle opere cioè bisogna comprovare e spetta al proprietario non spetta a nessun altro lo stato delle opere ultimate cioè si tratta di ricostruire tipo esame di tipo esame di restauro chi ha fatto architettura ecco bisogna veramente ricostruire tutta la cronistoria da questo punto di vista mattone per mattone è un lavoraccio eh? è un lavorone se mi, mi passate anche qui la definizione come e quando serve questa cosa? L'onere di provare lo stato legittimo o lo stato dell'ultimazione delle opere ci serve per il condono perché la dichiarazione Cina non basta, è eh, una dichiarazione che è indiziaria. Ci torneremo con un altro webinar, perché quello è un argomento molto ma molto complesso e voi tecnici, siccome sta dichiarazione la fanno, la fanno fare ai proprietari. Voi tecnici non la potete asseverare, voi tecnici eh, la potete preparare da questo punto di vista e voi dovete lavorare per il vostro committente, verificare davvero se quella dichiarazione è veritiera, cioè se davvero quella parte di opera, quell'intervento è stato fatto prima del, non lo so, dell'anno X che vi dichiara il proprietario che magari non è quello che ha fatto l'abuso, che magari l'attuale proprietario non è neanche quello che ha presentato la domanda di condono, perché le domande di condono aperte nell'85 e eh, hanno subito con la domanda di condono aperta due o tre atti di compravendita eh, e l'attuale proprietario che magari sa un piffero, magari non sa neanche o pensava che il condono fosse chiuso. Ecco, mi dite quanti di voi eh, hanno trovato pratiche di condono aperte e il proprietario attuale non sapeva niente credeva ma no ma è tutto a posto tutto a posto è stato presentato il condono Sì, è stato presentato ma non è stato chiuso e non è stato chiuso in maniera positiva magari c'è un vincolo che ti, ti entra eh, come dire a gamba tesa arriva un vincolo nulla vostra sfavorevole bocciato allora Katia trovato condono aperto a milano da precedente proprietario eh, bianca eh, simone antonio Sì, eh, se ne trova tanti voi pensate che esiste un regime di commerciabilità provvisoria c'è un paragrafo apposta eh, nel mio libro ante 67 su questo e se vi trovate un atto di compravendita con la domanda allegata di condono e da vostra accettamento questo condono non è stato chiuso chiudetelo cioè completate la procedura e portato a casa il condono rilasciato e stop anche perché comunque sia c'è ancora un regime di commerciabilità provvisoria limitato e in certi casi a certe condizioni però lasciatelo perdere il condono per silenzio assenza una trappola mortale anche qui bisognerebbe fare un discorso molto lungo e non abbiamo il tempo quando serve e quando scatta l'onere di provare lo stato legittimo, ah, soprattutto la sanatoria edilizia, con l'accertamento di conformità, che sia la scienza sanatoria, che sia anche una scilla tardiva, ragazzi, non ehm, fatele per bene le indagini, ponetevi sempre in una condizione di chiarezza. Prima di tutto, per il vostro cliente, perché voi rendete un bel servizio al vostro cliente, perché è quello per cui ve lo chiede. Accertate questi aspetti, voi potete tranquillamente... Qual era lo stato d'ultimazione delle opere? Perché nelle sanatorie, ma anche per le robette semplici, apparentemente semplici, attenzione, non, non va presa sotto gamba la scila tardiva. Eh come non va presa assolutamente sotto gamba la scia in sanatoria, anzi, anzi, forse forse la scia in sanatoria mi sembra quella più critica di tutte. Fatemi sapere anche voi quante tardive e scia in sanatoria avete presentato, perché cominciano a essere parecchie le opere che si possano regolarizzare con questo tipo di pratiche, ok? Allora, un fastello di cila tardive, mi dice eh, F, eh, il cognome non lo riesco a leggere. Allora, mh, sì, a maggior ragione, anche per le cila tardive, accertatevi, assicuratevi, ma anche per una questione vostra, cioè anche per una questione di responsabilità, vi spiego meglio, voi tecnici, noi tecnici, dobbiamo asseverare e fare delle svolgere gli incarichi per diligenza media professionale, cioè, a prescindere da tutto, a noi c'è richiesta una responsabilità che è uno scalino superiore a quella del proprietario committente quindi comunque sia dobbiamo accettarci che sia tutto come dire congruente da questo punto di vista ok non, non si può lasciare il fianco scoperto su ma eh, la nonna del mina si ricorda che l'intervento è stato fatto nel 64 dal nonno cino magari non è mai esistito quell'intervento magari era tramandato da memoria poi la memoria dopo tanti decenni soffusca non si ricordano dettagli poi capito non vi fidate di dichiarazioni di parte soprattutto se non ci sono non sono rese da chi le ha davvero compiute queste opere fate delle indagini suppletive ok poi quando serve l'onere soprattutto quando scatta l'onere di provare lo stato legittimo a carico del proprietario quando bisogna dichiarare lo stato legittimo anzi 67 che sia una compravendita che sia una pratica edilizia che sia quello che vi pare ma voi accertatevi della reale ed effettiva esecuzione dell'intervento dell'opera della costruzione a una certa soglia temporale tradotto non vi fidate delle dichiarazioni di parte e non Sorreggete soprattutto non costruite una pratica edilizia sulla base di questa perché può crearvi problemi perché potrebbe non essere veritiera e a questo punto poi scatta una reazione a catena anche verso il professionista eh? perché il professionista non se la può cavare dicendo ma a me la signora Marcella mi ha dichiarato lei che è del 65 sì, calma ma la signora Marcella fa la farmacista e può non sapere premesso che l'ignoranza non è una scusante ma il professionista a maggior ragione non può non sapere queste cose. Ecco, io spero di aver dato questo messaggio molto chiaramente. <ride> Bene, inoltre, quando serve eh, provare epoca e ultimazione delle opere? Serve quando al cliente eh, è arrivato la sanzione repressiva, cioè quando gli è arrivato l'ordine di demolizione. Cioè, quando si è attivato quel meccanismo da parte della pubblica amministrazione che eh, ha iniziato ad attaccare e a voler reprimere quello che, secondo l'amministrazione, è illecito. Quindi, secondo l'amministrazione, è illecito. Dimostrami te il contrario, si sta dicendo. Hai 90 giorni di tempo e magari, chiaramente, fatelo prima, perché mh, prima che arrivi l'ordinanza di demolizione arriva il diciamo. Il, una sorta di preavviso ok e su quello c'è da fare anche l'osservazione l'osservazione al provvedimento si possono fare anche in, con l'avvio del procedimento e soprattutto eviterei di andare a farlo come ricolza altar agite prima bene qua sotto vedete alcuni riferimenti del consiglio di stato che vi possono essere utili. allora andiamo avanti Andiamo avanti, ecco, e questo è il, eh, il punto centrale. Se avete magari qualche commento da fare, fatemele ora. Io un secondo leggo i commenti da Facebook, eh, che vedo anche qui siete tanti. Eh, da Facebook, eh, eredi che si ritrovano il fabbricato dello zio morto vogliono venderlo. Ma il condono presentato nell'85 non è mai stato definito perché mancava il parere paesaggistico. Eh sì. Immobile messo in agenzia immobiliare con esclusiva e garantendo la regolarità, ma ti dirò di più: sono capitati i casi in cui, e qui sto rispondendo a Giulia. Sto eh, dicendo che mi sono capitate le case in cui la domanda di condone era stata presentata e non c'erano vincoli nell'85. Poi è arrivato una mattina un bel vincolo inedificabile. Ovviamente, arrivando al vincolo dopo, comunque non scatta in quel caso l'obbligo subito di diniego lo trattano come se fosse un vincolo relativo ovviamente se è un vincolo edificabile lente sovraordinato a tutelare quel tipo di vincolo ti dirà no quindi come dire uno ci può provare ma col gioco delle probabilità sarà dura questo è un po per rispondere a giulia fabrizio Molto spesso committenti credono nella presentazione della domanda del condono dell'85 e del 94 che valga ad avere il titolo abilitativo un sanatoria. vagliela spiegare che è una domanda. Eh sì, infatti, come ho scritto nel libro e nel mio blog, il condono è una domanda, non è una risposta. Bisogna aspettare la risposta e bisogna averla anche parecchio alla svelta. Perché se arrivano vincoli sopravvenuti sono dolori. Allora, prima di questa slide e prima di rispondere anche alle. Eh, alla chat della webinar eh, a voi di Facebook vi posso chiedere il grande favore di condividere questo webinar, così vedo come continuano le richieste d'amicizia e potete condividerla anche a coloro che vogliono vederlo da quest'altra modalità. Bene ragazzi, allora guardiamo questa slide. Planimetrie catastali raffiguranti lo stato edificato. Bene? i dati catastali non sono sufficienti a dimostrare la conformità urbanistica edilizia questo è prendiamolo come un teorema allo stato attuale è così che ci piaccia o no allora c'è però un principio fondamentale ancora più importante le risultanze catastali rivestono valenza sussidiaria verso la legittimazione urbanistica che vuol dire ecco c'è un doppione eh, che vuol dire è complementare, è, è sussidiaria, è di supporto. Vuol dire questo, e questo è il principio che ce lo dà il Consiglio di Stato. E che i TAR stanno continuando a, a ripetere: su cui ci dobbiamo fare un minimo di focalizzazione. Ok? Il valore probatorio o indiziario delle planimetrie catastali: qual è? È probatorio? È indiziario? Eh, che tipo di valore hanno queste? Ve lo dico io. L'accatastamento rappresenta un adempimento di tipo fiscale tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo al di là di un valore indiziario, sentite, a evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia. Hm ne dite fatemi sapere voi cosa ne pensate in pochi secondi di questo principio e io vi rispondo e anche gli amici di facebook anche voi fatemi sapere con esattezza cosa ne pensate di questo principio ok allora un punto è certo un punto eh, è che queste planimetrie hanno un valore indiziario quello è certo è un punto fermo non hanno un valore probatorio a provare la relativa conformità urbanistica edilizia e la reale consistenza lo stato legittimo ok o comunque lo stato ultimato quello che nelle pratiche edilizie si scrive no stato attuale stato ultimato stato modificato ecco chiaramente fra averle e non averle meglio averle perché comunque sia eh, io vi posso dire per esperienza ma vedo anche che dalla giurisprudenza che le planimetrie catastali comunque essendo atti depositati in una pubblica amministrazione che eh, l'agenzia delle entrate il, eh, il catasto l'agenzia del territorio come lo vogliamo chiamare comunque una, una minima di valenza e di eh, come dire eh, di valore ce l'hanno, sono firmate dal proprietario, sono firmate anche da tecnici, quindi c'è una, una doppia firma da questo punto di vista. Hanno il loro valore, certo, eh, vanno anche ponderate per vari motivi. Uno, vanno ponderate perché. Hanno una rappresentazione che è semplificata e speditiva. Le planimetrie catastali, soprattutto quelle vecchie, no? quelle, le, le, le schede di impianto, soprattutto quando abbiamo a che fare col patrimonio storico, e sono planimetrie fatte veramente in maniera molto speditiva, semplificata. Il rilievo forse non si fa neanche. E appartamenti tutti storti nell'edilizia storia, che invece nella planimetria li vedi squadrati, le finestre, le porte, le aperture che sono, come dire. Fatte veramente a occhiometro. Eh, sì, eh, ecco perché, ripeto, vanno ponderate anche sull'altezza interne, lasciamo stare anche lì, sono fatte in maniera tirate via. I disegni, la semplificazione dei disegni, eh, l'assenza di tanta informazione. Che poi, magari se lo dovessimo rappresentare oggi in scala a un accento è chiaro che c'è una grafica, una rappresentazione molto, ma molto diversa. Ecco perché un valore indiziario questo principio però giurisprudenziale dice un'altra cosettina dice attenzione le planimetrie catastali essendo nate per fini fiscali tributarie per cui c'è un altro scopo c'è un altro fine non possono pretendere non possono assurgere a diventare uno strumento eh, sufficiente o comunque eh, uno strumento eh, in grado di dichiarare la reale consistenza degli immobili cioè sta dicendo a livello urbanistico sta roba non la usate a livello indiziario comunque resta in via residuale un certo valore applicativo sono, sono d'accordo anch'io da questo punto di vista ora ripeto per esperienza eh, queste planimetrie hanno sono state molto ma molto utili per comunque creare una sorta di continuità della trasformazione edilizia, dell'evoluzione immobiliare, proprio perché comunque si incasellavano in maniera coerente. Alla fine, scusate, eh, la fornire la prova è un, un onere che fa a capo del proprietario oggi, quindi non dei proprietari precedenti. Il proprietario di oggi si assume onere e onore, ma soprattutto l'onere di provare tutto ciò che è successo prima perché questo perché eh, la giurisprudenza i giudici ritengono che eh, per i, sempre per i principi di fornitura della prova il proprietario sia il soggetto in, in più prossimità delle prove quindi non spetta alla pubblica amministrazione si può ragionare si potrebbe ragionare quanto vogliamo si può non essere d'accordo ok allora eh, ma avete scritto in parecchi diamo una brevissima lettura allora il comune in assenza di pratiche edilizie francesca parte dallo stato riportato sulle planimetri catastali. ci sto litigando in questi giorni giusto sono d'accordo le leggi non sono retroattive dice adriano sono d'accordo infatti eh, gli anelli di congiunzione mancano ah, poi vedo planimetria di impianto del 70 come si, come si inquadra mirko mirko eh, io una planimetria di impianto del 70 la vedo dura per impianto intendiamo la prima epoca censuaria, cioè la fondazione l'istituzione del cosiddetto catasto edilizio urbano quella intendiamo quindi 39 eh, 38 41 quel triennio poi salvo è corretto ma non si capisce come che in assenza di titolo consentano al catasto, ad esempio, variazione della destinazione urbanistica, ad esempio, da 2 a 10. Sì, eh, è un altro punto interessante, il, la sconnessione fra catasto e, e urbanistica. Sono perfettamente d'accordo con te, Francesca. Dipende se si tratta di consistenza o di modifiche che non influenzano la consistenza. E anche qui, vedete però, eh, ottimo assist, Francesca. Eh, questo si collega al principio della giurisprudenza, ti dice appunto che l'accatastamento segue fini fiscali, tributari e nient'altro. Ok? Eh, Adriano, valide per la consistenza, leggiamo gli amici di Facebook, cosa dicono? Gli amici di Facebook ci dicono Antonio, valenza probatoria in caso di fabbricati vecchi sprovvisti di documentazione urbanistica. In quel caso il primo catastamento conta come. È. è vero, mh, non è poi tanto difficile trovare regolamenti edilizi che scrivono espressamente che in assenza di titoli, licenze, bla bla bla, si fa riferimento alle planimetrie catastali. Tutte eh? tutte, non, non fa solo riferimento all'impianto, tutte perché magari cioè, ci potrebbe essere comunque una planimetria tastale del 64 su un immobile costruito in una zona dove in quel momento non c'era l'obbligo di licenza ora che qui ce la raccontiamo fino a un certo punto perché in zone, e questo accadeva soprattutto nelle zone agricole perché poi c'era l'anello dei centri abitati che, che cresceva con le periferie nelle zone agricole non si accatastavano gli immobili eh. cioè, l'obbligo è successo eh, diciamo l'ultima, ultima, ultima proroga è stata quella del 2011, 2012, se non ricordo male. Gli immobili fantasma, insomma. Allora, Stefania, il concetto è giusto, l'assurdo sta nel fatto che per Condoni già nell'85 lo Stato ha introitato 35 anni fa da contribuenti, ancora oggi non rilascia le sanatorie. Allora, Stefania, è un punto interessante anche il tuo. Fatto sta è che è il cittadino che in molti casi eh, non si è comportata in maniera diligente perché spettava a lui integrare perché magari i comuni la prima cosa l'hanno fatta. Ora mi riservo di, come dire, di eh, verificare per quei comuni che invece non hanno neanche mandato le richieste di integrazione. Ma io credo che almeno nel primo triennio 85-88 una, una mandata di richieste di integrazione i comuni l'hanno fatta, stava il cittadino. O magari la richiesta di integrazione è stata mandata al precedente proprietario, il quale ha venduto e ha venduto senza dire al compratore: Io te lo posso vendere col condono aperto. Ma non ti dico che mi è arrivata la richiesta di integrazione. Vedete quando si diceva la carenza di informazione tra venditore e acquirente? Questo di nuovo è un altro caso. Bene, allora, eh, Daniele. Il paradosso è che taluni comuni ritengono non probatorie le planimetrie catastali, ma quando torna bene a loro sono elementi di cui tener conto. Eh, sì, eh, mi trovo in difficoltà a, a, a replicarti contro. Effettivamente possono esserci eh, atteggiamenti che possono essere variabili. Vai, passami il termine: non, non è una cosa bella, ok? Oh, francesca io ho cominciato il tirocino nel 95 mi facevano calcare ricalcare le piantine cancellando la parete non ci doveva essere e così se mancava una finestra sulla, precede, sulla precedente l'errore si trasferiva sulla nuova sono cambiati troppi criteri ad oggi la precisione sui sopralloghi sono tutto allora sono d'accordo e anch'io ricalcavo le planimetrie a china ok quindi ti sono solidale eh, si grattavano effettivamente queste, questi meccanismi erano la prassi adriano comunque dimostrano uno stato dei luoghi a una determinata data io sono d'accordo è eh. diamo il valore fortemente indiziario non probatorio ma ai fini urbanistici è eh. però hanno un valore altamente indiziario cioè o ci sono veramente falsità ma è anche questo vedete bene che un po un problema poterlo verificare ma in un quadro generale di tante pratiche edilizie E in, una, in un regime di continuità la planimetria testale magari assume un valore anche di congruenza ecco questo vi invita a riflettere oh, giuseppe o oh, quello si voleva dimostrare alla determinata data ecco mh, non so come magari spiegami per bene rocco stato attuale di forme dalla planimetria testale per la presenza di un'apertura in un muro portante in muratura che collega due subalterni di diversa. Si può fare una scia? Ecco, allora, eh, ti dico ni e bisognerebbe capire un po' meglio la sua fattispecie. Ok? Allora, qua da Facebook cosa mi state dicendo? Facciamo un piccolo aggiornamento. E, e, e, e. Eccolo qua a roma ci dice stefania la situazione è grave posso immaginarlo eh? posso immaginare anche da questo punto di vista allora quindi un po per fare il riassunto abbiamo parlato della legittimazione urbanistica della definizione dello stato legittimo immobiliare il passaggio della compravendita delle private edilizie la connessione con l'onere di provare lo stato legittimo le planimetrie catastali raffiguranti lo stato edificato come si incasellano con gli aspetti edilizi urbanistici e fino a che punto possano casellarsi il valore probatorio e indiziario delle planimetrie ecco appunto fino a che punto le possiamo utilizzare fino a che punto le possiamo applicare anche nei procedimenti fino a che punto le possiamo utilizzare come elemento eh, a favore del nostro cliente che vuole vendere che vuole comprare che vuole trasformare che vuole condonare che vuole sanare che vuole fare eh, i propri interessi sull'immobile e quindi abbiamo dato un uh, primo primi scenni da questo punto di vista eh, chiaramente io ora condivido alcune riflessioni con, con i colleghi professionisti <ride> il fatto è che vedete in tutto questo non ho evidenziato il ruolo dei professionisti. Capite bene che noi professionisti abbiamo delle enormi responsabilità anche in questo quadro dove non è ben chiaro chi deve dimostrare cosa, perché e per come. Io l'invito che, che vi voglio condividere. È quello di eh, non fermarsi alle dichiarazioni alle supposizioni a, ai ricordi a, alle chiacchiere il consiglio che vi voglio dare è numero uno non fidarvi del cliente che molto probabilmente non è neppure proprietario che ha come dire compiuto certe opere ok non, eh, non c'è da fidarsi neanche tanto delle foto aeree perché Oh, Lorenzo Lorenza mi dice che è disponibile in una settimana, eh, questa è arrivata tardi. Eh, allora, eh, è importante, scusate, eh, è importante questa cosa, è importante che voi non vi fidiate neanche delle fonti documentali. Vi spiego meglio, le foto aeree possono essere attendibili, ma fino a un certo punto abbiamo una, una banca dati aerofotogrammetria un repertorio, soprattutto per gli immobili ante eh, che posso dire mh, prima degli anni 80, perché le regioni hanno cominciato a, ad accelerare molto sulla cartografia digitale, scusate, l'artografia analogica dopo con la cartografia digitale, l'aerofotogrammetria, ma prima degli anni 80 non c'è tanta roba, soprattutto e questo è brutto dirlo, nelle regioni del meridione ancora peggio. Mh, questo ha avuto modo di Poterlo verificare anche con colleghi studenti universitari quando si faceva gli esami a, a urbanistica, oppure anche facendo le ricerche attuali per il lavoro. Per cui magari può capitare una fotogrammetria che è incerta, che è in dubbio, anche su quella, ponderatela. Ecco, nel dubbio, e questo è il secondo consiglio. Eh, se ci sono dubbi voi nella lettera d'incarico o nell già nella lettera d'incarico esprimete le vostre riserve perché non siamo stregoni ok sarebbe bello avere le risposte in maniera chiara non succede neanche nei calcoli strutturali la certezza chiarissima ok non vi assumete questo tipo di eh, responsabilità e quando si fa le verifiche di legittimazione urbanistica le verifiche di conformità Posso dire nel 99 dei casi salta sempre delle incertezze, delle, degli imprevisti, delle non risposte. Magari, ma sparisce la pratica? Edilizia c'è nell'elenco delle licenze, però se va a fare la cessagliatti e l'archivio storico ti risponde: eh, No, caro mio, non c'è la pratica, è sparita. L'archivio ha avuto un allagamento, ecco, può succedere non ci possiamo noi sostituire in questo senso alle responsabilità di dover fare delle dichiarazioni quindi quando vi chiedano a voi di asseverare epoca e opere ultimazione e opere voi non le dovete asseverare eh? le deve dichiarare il proprietario perché lui e solo lui dice la norma scome mi è capitato qualcuno fatemelo sapere anche voi se hanno chiesto a voi di dichiarare L'epoca, e lo stato di ultimazione delle opere perché qualcuno dei colleghi me l'ha detto, ma eh, il comune mi ha chiesto di, di fare questa asseverazione. Io no, no, non è dovuta, non la devi fare Questa dichiarazione la deve fare il proprietario perché è lui che deve dichiarare queste cose, non te professionista. Te professionista sei pagato, sei incaricato per fare gli accertamenti affinché il, il proprietario dietro il tuo incarico dietro la tua relazione abbia le informazioni di corredo a corollario ok allora ehm, vito le sparizioni succedono e come e emilio nelle esecuzioni immobiliari non lo so jacopo io solitamente svolgo sopra il logo la planimetria catastale alla mano per verificare eventuali incongruenze Sì, jacopo ma non basta cioè da un punto di vista catastale forse ma poi c'è cioè, tutta l'incognita e tutta la Catena urbanistica da verificare. Eh, allora, allora, da Facebook, che mi state dicendo? Bernardo, per quanto riguarda le foto aeree estratte dalla fototeca Regione Toscana, sono probatorie? Allora, sono probatorie, soprattutto quelle originali, quindi dal soggetto che le ha prodotte hanno un valore probatorio, eh, direi proprio di sì. Quelle dell'IGM, quelle delle regioni. Ora, le regioni non hanno diciamo la strumentazione spesso appaltavano a compagnie apposta da questo punto di vista nel lazio roma c'è la sara mistri che è una compagnia e una società molto avanzata da questo punto di vista e, per cui hanno valore prob probatorio sì allora <coughs> eh, il giudice comunque soprattutto il giudice penale ma anche il giudice amministrativo e il giudice civile Comunque lo sapete, ha molti poteri di valutazione probatoria. E eh? cioè può tranquillamente usarle. Lo sapete, no? E ci faremo un webinar, se ve lo prometto. Anche Google Earth viene usata come fonte probatoria. Quindi le, le foto satellitari fatte dall'agenzia spaziale di, di chissà dove sono usate anche fini penali. Allora vedo. Vedo, vedo. Eh, Siete in tanti è piano eh, perché state scorrendo, eh, Eugenio. Se il proprietario nel tempo è cambiato, chi mi assevera l'attuale proprietario? Ecco, bella domanda. Chi è che deve asseverare lo stato odierno? Il proprietario odierno. Stop ora, in caso di sanatoria, la norma eh, prevede una, una dualità, cioè o te proprietario o te responsabile dell'abuso, come dire. Eh, io sono l'attuale proprietario. Eh, L'immobile l'ho comprato sei mesi fa. Mi sono accorto che è saltato fuori questo. Abbiamo fatto un accordo transattivo niente cause. Eh, siamo rimasti d'accordo che il, il vero responsabile, cioè il precedente proprietario, sia lui a presentare la sanatoria, così tutte le eh, sanzioni da un punto di vista. Penale, qui c'era un moscerino, mi girava. Eh, da un punto di vista eh, penale amministrativo vadano a carico suo. Ecco, mm. questo però è valido ai fini della sanatoria. Andrea, Carlo, come la vedi? Il rilascio delle sanatorie ai sensi della legge 47 su elaborati grafici consistenti delle sole planimetrie in scala 1 a 200, planimetrie catastali dove a mio avviso si rende impossibile verificarne la consistenza esatta, ecco fatemi sapere anche voi qui nello webinar eh, a che è capitato di trovare condoni rilasciati sulla base dell'elaborato grafico della planimetria catastale, un giallo e rosso fatto veramente con il lapis eh, proprio roba da tre minuti, ecco, fatemelo sapere, anch'io l'ho trovata mi sono capitate come si fa allora una strada c'è però, è quella della rettifica della, uh, degli elaborati grafici ma ci deve essere un oggetto cioè il motivo per cui io vado a presentare a chiedere e non è detto che il comune accetti una rettifica e quindi un'integrazione postuma col condono rilasciato eh, ci deve avere un qualcosa che eh, come dire dimostra la necessità di fare la rettifica per esempio no è stato dimenticato di fare di riportare che ne so una finestra che però nella foto allegata nel condono c'era quindi non c'è la falsità è eh. tutta la luce di sole le foto già presentate eh, al condono decenni fa dimostrano la nostra tesi ecco in quel caso sì ma ci deve essere un qualcosa se invece eh, il tuo scopo, la tua domanda, Andrea, è quella di dire che eh, la planimetria catastale è inaffidabile perché è disegnata in scala una 200 da cani. Eh, purtroppo ne sono state fatte, purtroppo era quasi la norma di lavorare. Ecco, anche se fossero state disegnate, lavorate in scala un 100, disegnata a china. Eh, le quote mancavano erano tirate via ce n'era forse il, il minimo sindacale di quotature cioè noi oggi che ci troviamo eh, come dire costretti a fare le verifiche a oggi con i nostri strumenti con, le no con la nostra cultura tecnica sì, ci troviamo in una bella difficoltà ok allora avvito e anche, laura, anche laura dice: laura dice lo trovate disegnate sulla sola planimetria catastale doni. vero eh, Vito, diverse volte effettuato uno stato intermedio tra planimetria e stato di fatto se possibile ad esumerla ad esempio un qualcosa chiaramente realizzato in co che non so in concessore edilizia se sì. eh, per questo dice francesca non si possono prendere come riferimento gli elaborati vecchi infatti vanno ponderati eh, giuseppe quindi se non si trova nulla la responsabilità dello stato dei luoghi ricade sul proprietario non sul tecnico certo giuseppe e eh, noi non ci possiamo assumere le responsabilità noi ci possiamo prendere la responsabilità di fare gli accertamenti ma a un certo punto noi dalle nostre, eh, dalle nostre risultanze diciamo al proprietario guarda secondo me dalle mie indagini le cose stanno così quindi ti rimetto a te la eh, come dire le informazioni e Diciamo tu le devi dichiarare, non il, il professionista. Il professionista eh, Anche nelle domande di condono, la normativa chiede al proprietario di dichiarare tutta una serie di informazioni, il tecnico non assevera. Al tecnico è richiesta un'altra serie di adempimenti, la famosa dichiarazione d'oneta statica nel condono. quante di voi eh, ne avranno firmate? No? Eh, ah, Vito dicevi corso d'opera, ok demis mi dice a roma le condoni solo sulle planimetrie tastali Sì, ragazzi eh, vi dico a giudicare anche da cesaiate che condoni nell'85 si facevano a ciclo stile bisognava cioè il primo problema era presentarli con il minimo sindacale che potessero permettere di andare avanti eh, non, non si stava a guardare tanto il sottile mentre da facebook eh, vediamo vediamo a firenze in teoria al deposito dello stato legittimo ai sensi dell'articolo 12 del regolamento questo è un altro bel discorso su cui mi piacerebbe eh, fare una bella chiacchierata però andrea occhi aperti non vi fidate su questo tipo di disposizioni io ehm, insomma ci starei un pochettino prudente se mi, se mi consenti ok allora direi che siamo agli ultimi minuti, fatemi sapere allora con dei commenti cosa ne pensate di ciò che abbiamo discusso in questi punti e poi questo vale anche per voi che siete in diretta su Facebook. E vi ricordo che questa, questo webinar, il tempo necessario, ma insomma lo metto sul mio canale YouTube, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanellina così verrete avvisati del caricamento. E lo caricherò anche su Facebook e su LinkedIn, ok? Per cui lo potrete condividere anche con tutti i vostri colleghi nei vari gruppi, anche presso gli ordini professionali, visto che siamo anche in una situazione di, eh, come dire, di quarantena formativa, eh? Ok? Adriano mi aspetta a Bologna. Ok, volentieri, ci starebbero bene uh, un paio di tortellini, eh? eh parlo serio, eh? alla Francesca dovremmo in qualche modo farlo presente ai legislatori che scrivono senza essere mai stati in archivio. Ci sarebbe tante cose da dire. Bene, allora eh, uh, sentite questo commento. Alessandro da Facebook. Ma se dopo un condono non chiuso, sono state fatte delle frate edilizie, e quest'ultime le vado a legittimare. Vado a legittim vanno a legittimare lo stesso immobile? Eh, bel problema. Attenzione a. a e a come le fate perché eh, ci sta che eh, create delle possibili contraddizioni. Ok, questo è veramente da farci molta ma molta attenzione. Eh, il fatto è che cre potreste creare involontariamente delle discontinuità, e le discontinuità alla per la pubblica amministrazione corrispondono a illeciti. Ok, altro consiglio. Allora allora sì, poi Mirko mi dice ma Arieti sai con il terremoto quante quante cose, quanti problemi. Lo so, posso immaginarle? Tant'è che quando si va a ricostruire dei mobili eh, che sono stati rovinati dagli da eventi sismici è un bel casotto. Ok? Allora Antonio Daniele ti risponderò in un corso apposito, ok? Antonio, sarebbe necessaria un'azione di lobbying per avere un mini condono su tutte queste situazioni, esatto, esatto. Sarei d'accordo, salvo è possibile vendere un immobile non conforme con ampiamente regolarità varie, ne parleremo nel, nei vari seminari che terrò a livello itinerante. Tra l'altro dovrei farne uno in, in live, quindi online, eh, proprio dalla Toscana, ok? Seminari ho detto, eh. Eh, bene, bene. Da Facebook mi state dicendo, grazie Fabiana eh, per le tue chicche, ci dai innumerevoli spunti. Va bene, vi ringrazio. Io condividetele pure con i colleghi anche della Sicilia, eh, eh, perché il problema va da, va da Trenton giù a quanto pare, eh, Poi eh, chiaramente barbara volevo sapere se tu non ritieni corretto e l'ante 67 sia legittimata a prescindere vista la confusione di regolamenti locali che esiste eh, Sì, ci ho scritto un libro sopra su questo argomento e la conclusione è di non fidarsi dell'ante 67 ok può essere applicabile dopo una lunga serie di condizioni Biagio, la manutenzione straordinaria su un immobile con condono aperto Eh, ragazzi allora terzo consiglio che condivido oggi se c'è un condono aperto stop non fate niente chiudete il condono e poi portate avanti le varie prate va bene in funzione di tutte le eventuali pratiche successive che sono state presentate perché ripeto rischiate di creare delle frappole allora o oh, alessandro la risposta dell'ufficio abusi è stata non sarebbe da tenere in considerazione la pratica successiva al condono ma data il comune non se n'è accorto fa lo stesso mi è venuto freddo eh, in effetti lascia il tempo che trova bene ragazzi allora io vi ringrazio per l'attenzione siete stati molto gentili siete stati veramente mi avete fatto aprire anche altre idee condividete pure questo video e ci diamo appuntamento ai prossimi webinar ok vi potete iscrivere anche sulla mia newsletter potete seguirmi sui vari social per cui darò preavviso e farò un calendario da questo punto di vista e poi non so scrivetemi anche nei social con delle idee commentate anche qui sotto nel nel video che vedete se è pubblicato su youtube su linkedin su facebook Commentate con delle vostre idee osservazioni, e io, nel limite del possibile del tempo, cercherò di rispondere. Va bene? Allora, buon lavoro a tutto, buona quarantena formativa. Perché siamo tutti in questa condizione. E ci diamo appuntamento allora alle, eh, ai prossimi eventi. Ciao a tutti e buona serata. Da Carlo Pagliai.